Ciao, buongiorno, come state? Il nostro solito post del dopo diretta del martedì, anche oggi eravate tantissimi, visto che martedì scorso insomma non ci siamo ritrovati perché ero in fiera al lavoro e oggi abbiamo di nuovo chiacchierato di tantissime belle cose. Beh, intanto abbiamo così eh, messo due canzoni che avete richiesto. Cesare ha richiesto luna di Gianni Togni e meganaturista, eh, un'estate al mare e russo per ricordare anche che oggi appunto è il solstizio d'estate e di questo ne abbiamo parlato, quindi eh, arriva veramente l'estate e il caldo si sente tantissimo. Eh, poi eh, insomma eh, the Pesce ci ha ricordato che eh, insomma era è scomparso un membro del gruppo eh, del suo gruppo amato vero i Depeche Mode, Andy Fletcher, non siamo riusciti però a mettere una canzone Depeche comunque ho salutato anche la tua combriccola o i tuoi compagni di lavoro ho fatto piacere che fosse così in tanti e poi abbiamo <coughs> parlato eh, anche di la siccità dell'acqua, no? eh, quindi questa idea di realizzare un servizio nuovamente all'oasi naturalistica come mi richiedeva anche Davide eh, per far vedere un po' eh, questa siccità come ha portato il cambiamento Ah, nei fiumi, eh, lui si è proposto anche di accompagnarmi perché no? Dico io, in fin dei conti, insomma, è possibile che ci si incontri lungo la strada, così come è successo in queste giornate la mie lavorative alla grande fiera d'estate dove ho conosciuto Walter, che insomma era lì per ballare una sera ed era tra l'altro un bravo ballerino e poi a fine serata insomma mi ha chiesto se ero io e così ci siamo conosciuti ecco quindi anche questi diciamo così incontri inaspettati ma che sono molto piacevoli soprattutto quando vi conosco perché è un piacere per me insomma conoscervi anche personalmente così come adesso mi ricordo bene il nome è di chi? poste perché siete tantissimi, ma mi ha invitato a Reggio Emilia. Eh, ah sì, che era il nostro amico che tra l'altro era già in pensione. Si parlava di temperature caldissime come 35 gradi in Puglia, eh, come insomma quelle di eh, anche in Sicilia, se non ricordo male, questa mattina erano già 23 alle 9 e mezza. Eh, ecco, era Benedetto che mi diceva che ci raccontava che lui era già eh, in pensione, beato lui e eh, che quindi, insomma, Aveva questa, questa possibilità di fare tutto quello che voleva e io eh, in questo senso lo invidio, infatti eh, glielo, glielo ho anche scritto che, che lo invidiavo eh, di poter essere in pensione già così presto poi per carità lui ha detto che vai iniziato presto a lavorare quindi questo ci sta, ci mancherebbe ehm, la, la domanda era anche un po' eh, che cosa eh, vorreste fare che non siete riusciti a realizzare e che vorreste comunque realizzare molto bella eh, quella di Massimo che ci diceva che avrebbe voluto sapere qualcosa di più sul suo, ehm, diciamo così, donatore e scrivere anche un libro su questa storia Massimo è una bella cosa e tra l'altro si è unito a te anche gas ehm, per appunto dire che anche lui dieci anni fa ha ricevuto il cuore, e eh, un cuore nuovo e eh, quindi una seconda vita, una seconda possibilità, anche lui eh, insomma ringrazia sempre il, il suo donatore. Eh, poi abbiamo parlato anche del calendario che c'è laggiù che è di Sergio Caminata, ehm, quel bellissimo calendario che vedete laggiù alle mie spalle. ecco lo indico così, e poi di che cosa abbiamo ancora parlato? Andiamo a cercare. Ehm, ah sì, Eros che mi chiedeva se avevo visto il video sulla siccità, lo vedrò ma sono stata impegnatissima col lavoro perché ho lavorato tantissimo, vado, ta vado, mangio, mangio tardissimo, quasi alle 11:30 e mezza alla sera, mi alzo presto stamattina alle 6 per altri progetti, ero già via in giro, eh, ho riunione su riunioni, quindi Eros tranquillo lo guarderò e ti risponderò anzi intanto grazie eh, grazie tra l'altro insomma per eh. Per essere eh, con me e avermi con noi e averci mandato anche questo questo video e poi sì lo so abbiamo parlato anche del mio compleanno anche se non ne volevo parlare tanto eh, in realtà perché eh, insomma quando la cifra è tonda mm, non c'è tutta questa voglia di mettersi lì di parlare di, di festeggiare però giustamente si festeggia e anzi voi siete stati buonissimi e gentilissimi <ride> Eh, si parlava di libri anche del fatto, come dice Michele, che Amazon ha una sua vina, racconti una storia e loro te la pubblicano, logicamente a pagamento, beh sì, su questo eh, ci mancherebbe. Eh, abbiamo parlato di CAP, eh, Michele ci vorrebbe andare appunto con sua moglie, eh, che cosa ne pensavo e io appunto lì vi ho raccontato un po' anche di questo, del naturismo, dell'essere libertini, sì, c'è uno spazio dedicato a quello. Eh, ma sicuramente molto bella cav da visitare per il porto, per il commercio, eh, le spiagge, il divertimento, eh, i luoghi intorno: quindi vari eh, paesini attorno, la coltivazione delle osse che lo stagno con i fenicotteri rosa, il monte su cui fare delle escursioni. Quindi insomma, no, non fermarci solo alla parte dedicata al naturismo e al, a essere libertini, eh, in cui secondo me si entra lì dentro e bisogna un po' uscire fuori dagli schemi, non essere troppo chiusi e non giudicare questa è la cosa bella che là nessuno giudica forse siamo sempre noi italiani un po' a giudicare troppo Ecco, detto questo però Michele se hai bisogno scrivimi a imhlib.it e io molto volentieri sarò contenta di poterti dare qualche uh, così, informazione su dove andare e cosa fare e... si parlava poi appunto del, uh, del mio compleanno e... <laughs> que é? appunto cifra tonda va bene così e, e poi cosa abbiamo detto beh eh, Naturista logicamente ha sempre raccontato che eh, mi, ha, mi ha suggerito mi ha detto ma ricordalo e hai ragione eh, che vogliamo un pochettino eh, così ehm, ricevere fotografie storie curiosità immagini insomma ricette dei, dei vostri luoghi eh, per poterle così mettere in un libro a fine anno per Natale e il ricavato devo devolverlo in beneficenza quindi eh, realizzare un po' un libro la nostra storia ecco visto che si parlava anche di nostre storie e queste sono state un po' a grandi linee le cose che ci siamo dette questa mattina come vi dicevo insomma saremo insieme ancora ogni martedì ah, sì abbiamo salutato anche il sapore del viaggio che ci ha detto che lui nell'ultimo suo servizio insomma ha dormito all'interno di una... Ehm, di una fattoria eh, proprio nella paglia, eh, quindi seguitelo perché eh, fa degli ottimi reportage. Dicevo nel frattempo noi ci ritroviamo martedì con altre notizie, curiosità, insomma stare insieme e eh, per il resto insomma seguitemi sui vari canali e eh, sulla radio patron oppure qui su YouTube e naturalmente se volete scrivermi yeah, chiocciolalibero.it che dire io con questo vi ringrazio, vi mando un bacio grosso. E alla prossima! Eh, questo possiamo fare io. Intanto venerdì festeggio eh, lavorando, ma festeggio e vi racconterò come è andato il mio compleanno. Ciao alla prossima, un bacione grande. Ciao.